and launch control, we pass the six-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land, the first men on the moon. The swing arm now coming back as our countdown continues. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, Sulla Luna, sul nostro grande satellite, da tempo c'è un grande velo di mistero. Beh, bugie, verità, l'allunaggio si è davvero verificato, no, è stato girato in studi televisivi, Kubrick ne ha fatto la regia. Dov'è la verità? Beh, la verità è sempre nel mezzo. Tutto gira intorno a quella bandiera che sventola in un posto palesemente in assenza di gravità. E dove non c'è gravità, chiaramente non può esserci vento da quelle che sono le fonti che eh, ci hanno dato queste informazioni, le informazioni di cui parleremo quest'oggi, quella scena è stata realizzata in studi televisivi a New York. Ma cosa è accaduto veramente? Perché la verità sta nel mezzo? Bene, già negli anni precedenti, la missione sulla Luna, i satelliti che giravano intorno alla Luna avevano già rilevato delle, delle strutture, delle strutture architettoniche, molte antichissime, altre, molto molto moderne, ma soprattutto tecnologicamente avanzate e di tipo extraterrestre. Bene, avendo rilevato queste strutture, cosa era accaduto? Che si prevedeva che al momento in cui sarebbero atterrati, o meglio, allunati, sarebbe arrivata qualche presenza non così felice di ricevere ospiti sul proprio pianeta, nel proprio habitat. E quindi si era preparata una scena, preventivamente, registrata negli studi e arriva una notizia che ci dice che erano sui televisivi a New York dove si era preparata la scena dell'allunaggio perché nel momento in cui sarebbero allunati e fossero arrivate delle presenze non umane sicuramente sarebbe stato utile evitare che tutto questo arrivasse agli occhi del grande pubblico quindi avrebbero inserito quella scena pre-registrata e così fu nel momento in cui arrivarono sulla luna ad aspettarli C'erano appunto gli abitanti di quel posto, non così felici, non così contenti di ricevere visite e quindi immediatamente fu inserita questa scena e quindi la scena finta, pre-registrata, con la bandiera che sventola. Infatti nelle registrazioni originali, nell'audio delle registrazioni originali, si ascolta eh, Armstrong che dice appunto sono loro, sono alieni, non sono umani. E quindi quelle scene furono immediatamente tagliate, quegli audio furono eliminati e furono nascosti. Non hanno mai pubblicato i video e gli audio originali. Da cosa tiriamo fuori queste informazioni? Non ce le stiamo inventando. Ma ci sono delle testimonianze ben precise di persone che lavoravano all'interno del sistema e che oggi finalmente iniziano a parlare, a raccontare. Ci sono due testimonianze in particolare. Una di queste ve la voglio immediatamente leggere. È la testimonianza di Carl Wolf. Chi è? Chi fu Carl Wolf? Carl Wolf prestò servizio presso l'Air Force statunitense e lavorò con il Comando Aereo Tattico della Base Aeronautica Militare di Langley in Virginia. Fu in possesso di un nulla ossa di sicurezza top secret per l'accesso a informazioni crittografate. Cosa racconta Carl Wolf nella sua testimonianza? Lui dice. Presta il servizio all'Air Force americana dal 18 gennaio del 64 sino al 18 ottobre del 68, per un certo periodo fece parte del comando aereo tattico della base di Langley in Virginia, più precisamente come membro del 4444 Reconnaissance Technical Group, gruppo tecnico di ricognizione. L'unità si occupava di ricognizione fotografica con aerei U-2 e satelliti spia ancor prima che si venisse a sapere anche solo dell'esistenza di queste tecnologie, All'epoca nessuno era al corrente delle nostre operazioni di spionaggio satellitare né tantomeno del programma O2 e delle sue capacità. Avevamo già montato telecamere da bersaglio sulle nostre armi e reso operativi i filmati di ricognizione dai C-130 e altri aeromobili da combattimento. Noi ci occupavamo di processare le pellicole quindi tutto ciò che veniva recuperato dai velivoli in volo con telecamere veniva processato e vediamo cosa significa processare. Correva l'anno 1965 ed era piena estate. Non ricordo con esattezza se fosse giugno o luglio. A quel tempo lavoravo in una struttura nuovissima appena realizzata in qualità di tecnico fotografico con un percorso di studi in informatica. Un giorno, mentre mi trovavo nel laboratorio del colore, il mio capo, il sorgente scelto Taylor, mi raggiunse nella sala e mi disse che alla base stavano riscontrando problemi con un certo tipo di attrezzatura. Si trattava del programma Lunar Orbiter, istituto con la missione di localizzare adeguati siti di allunaggio per l'Apollo 11. Data la similarità con il nostro equipaggiamento, il sergente mi ordinò di recarmi presso una struttura dell'NSA per dargli un'occhiata. NSA che non è NASA, infatti, dice, a quel tempo non sapevo nemmeno che cosa fosse l'NSA. Confuso, pensai che avessero pronunciato male la parola NASA. Per un po' di tempo rimasi erroneamente convinto di essermi recato in un impianto della NASA. E qui va nel dettaglio. Lo stabilimento in questione si trovava all'interno della base dell'Aile Force di Langley, dove l'NSA stava elaborando informazioni raccolte dal Lunar Orbiter. Presi con me alcuni attrezzi e raggiunsi due agenti che mi accompagnarono in direzione prima dell'enorme Hangar e poi di un laboratorio. Lì incontrai un aviatore di seconda classe come me. Mi si è l'apparecchio che avrei dovuto controllare cercando di portarlo al massimo della sua potenza, ma non ottenne il risultato sperato. Intuì la natura del problema e suggerì. Portiamo tutto fuori dal laboratorio. Non riuscirò a lavorarci come si deve qui, nella camera oscura. Chiamò subito del personale per aiutarci a spostare il macchinario nonostante avesse le dimensioni di un piccolo frigorifero domestico non fu facile spostarlo. Una volta che tutti ebbero lasciato la camera oscura eccetto l'aviatore gli chiesi in che modo ricevessero al laboratorio le immagini provenienti dal lunar orbiter. Mi spiegò che i vari radiotelescopi dislocati per il mondo erano collegati tra loro e telemetravano i dati al centro di Langley All'epoca non conoscevo ancora quali fossero i veri scopi della camera oscura, di quello stabilimento e di questo genere di operazioni. Ero convinto che si trattasse esclusivamente del luogo in cui venivano raccolti i dati e selezionate le immagini da trasmettere al pubblico. Non potevo neanche immaginare quali altri scenari si celassero dietro quelle operazioni. Poi cominciò a condividere con me informazioni di altro genere, comprese allora che eravamo coinvolti in operazioni altamente classificate e che, data la natura compartimentata dei nostri rispettivi incarichi, non avrebbe potuto rivelarmi troppe cose. In ogni caso, mi mostrò come funzionava l'attrezzatura con cui avremmo dovuto lavorare, come venivano raccolti i dati e come venivano convertiti in immagini. All'epoca si processavano pellicole da 35 mm, che venivano assemblate in seguito in un mosaico di circa 46 x 27 cm. Ogni striscia di pellicola da 35 mm eh, recava una firma digitale e una tonalità di grigio, erano le immagini di singoli scatti effettuati intorno a diverse sezioni della superficie lunare, che una volta assemblate avrebbero realizzato mediante stampa a contatto un'unica immagine di dimensioni superiore. La stampa a contatto era quando si appoggiava la pellicola sulla carta fotografica si dava eh, luce, diciamo così, e per contatto veniva fuori il provino cioè la piccola immagine in positivo dal negativo da quella pellicola 35 mm. E proprio mentre mi descriveva nel dettaglio ogni processo, a un certo punto aggiunse, tra l'altro, abbiamo scoperto una base posta sul lato oscuro della luna. E di che sarebbe questa base? Risposi. Cosa intendi dire? replicò. Quando mi resi conto di cosa stesse cercando di dirmi, fui colto da una certa paura. Se qualcuno fosse entrato in quel momento, sarebbero stati guai per entrambi. Lui non era autorizzato a comunicarmi queste informazioni e io non sarei dovuto stare lì ad ascoltare. Prese una di queste immagini mosaico e mi mostrò la base lunare. In uno dei singoli scatti potei osservare un complesso di numerosi edifici distribuiti su un panorama piuttosto ampio. Uno di questi presentava una struttura discoidale, ma non era un UFO. Nelle vicinanze ce n'era un altro, con una sommità a forma di cono tronco. Poi ancora torri, alcune molto alte, edifici sferici e altri che somigliavano a delle specie di antenne paraboliche. Alcune strutture erano davvero alte e slanciate. Non riesco a stimare un'altezza precisa perché le immagini erano state scattate in ombra e da una certa angolatura. Gli edifici sferici a cupola erano visibilmente enormi, non vi era dubbio al riguardo. Ricordo di aver cercato in quel momento di paragonarli a una qualsiasi struttura terrestre, ma non ci riuscì. Non riuscì a revocare nulla di simile per architettura e proporzioni. Cercai di associare delle strutture metalliche, ma neppure questa interpretazione mi parve sufficientemente adeguata. Sembravano piuttosto delle specie di rocce prefabbricate. Alcune costruzioni mostravano apparentemente superfici molto lucide, riflettenti; altre ricordavano per la forma le torri di raffreddamento delle centrali elettriche. Altre ancora si sviluppavano molto in altezza e terminavano con una sommità piatta; ce n'erano anche di rotonde o a forma di capanno con set con una cupola a modisfera. Cos'è il capanno concept? È una struttura metallica prefabbricata e leggera a sviluppo semicircolare. Sono strutture comunque militari. A un certo punto smisi di guardare. Avevo la sensazione di stare mettendo a repentaglio la mia vita. Riuscite a comprendere ciò che sto dicendo, afferma sempre il testimone, avrei desiderato ardentemente osservare a lungo ogni scatto. Avrei voluto davvero tenere delle copie per me. Ma sapevo che non sarebbe stato saggio, sapevo che il giovane collega che mi stava trasmettendo queste informazioni aveva oltrepassato il limite. Cioè capite che qui stiamo parlando di persone che sono all'interno del sistema, persone che non si possono inventare delle informazioni perché lavoravano lì dentro non hanno interessi di nessun tipo a raccontare cose non veritiere. Anzi, il contrario, non ne hanno parlato per anni fino ad arrivare ad un'età in cui non hanno più nulla da perdere, Proprio perché quelle informazioni erano pericolose. C'è un'altra testimonianza al riguardo. La testimonianza di Donna Heir. Donna Heir, durante i suoi giorni alla Filco Ford, azienda appaltatrice per la NASA, fu in possesso di un ossa di sicurezza segreto. Cioè per entrare all'interno di questi sistemi bisognava avere delle particolari autorizzazioni, non era possibile entrarvi senza questo tipo di autorizzazioni. E questa persona ne era in possesso. Dal 1970 al 1971, dice, lavora nell'edificio 8 della NASA, per l'azienda appaltatrice, appunto, Filco Ford. Più specificatamente nel laboratorio fotografico e in diverse altre aree della compagnia, anche fuori sede. Grazie al mio nulla osta di sicurezza, un giorno accedetti a un'area ristretta adibita allo sviluppo delle pellicole e immagini lunari e satellitari. Questa testimonianza si ricollega a quella precedente e andiamo oltre, andiamo a capire cosa succedesse davvero all'interno di quei laboratori. Uno dei tecnici con cui avevo stretta amicizia indirizzò la mia attenzione verso un mosaico composto da diversi pannelli uniti insieme a creare un'immagine più grande. Si trattava di foto satellitari, scatti aerei diretti verso il suolo. Commentai con interesse. Sono gli stessi scatti di cui parlavamo prima. Andiamo ad analizzarli. Il tecnico indicò poi una sezione in particolare e con un sorriso divertito mi disse Guarda lì, in uno dei pannelli fotografici notai un punto bianco di forma circolare. Era molto nitido. I suoi contorni perfettamente definiti, gli domandai: Cos'è? Un residuo dell'emulsione di stampa? Sogghignando ribatté: I residui dell'emulsione non proiettano ombre circolari al suolo. Aveva ragione. L'oggetto creava un'ombra circolare con un'angolazione correttamente allineata alla luce solare. Lo guardai sbigottita. Dopo anni di esperienza in questo campo, non avevo mai visto né sentito nulla di simile. Gli chiesi allora: È un ufo? Con un sorriso mi rispose: Non posso risponderti. Sapevo bene cosa voleva dirmi. Era proprio un UFO, ma non era autorizzato a parlarmene. Gli chiesi comunque cosa avesse intenzione di fare con questa informazione. Beh, prima di rendere pubbliche le foto, le ritocchiamo sempre. Con un aerografo. Ero senza parole. Esisteva un vero e proprio protocollo di intervento per le immagini nelle quali erano stati immortalati degli UFO. Cioè nel tempo, da anni, per secoli, siamo stati presi per i fondelli, il popolo del mondo è stato preso per i fondelli, perché non hanno voluto, in maniera eh, razionale, pensata, studiata, far sapere la verità, nascondendola per anni e anni. E quindi andiamo avanti. Conobbi anche un agente di sicurezza che mi confessò di essere stato costretto a bruciare svariate fotografie sugli UFO. Un giorno si presentò nel mio ufficio, in preda alla paura, e mi disse, donna, So che sei interessato all'argomento, in passato ho lavorato proprio da fuori. Un giorno si sono presentati dei soldati in uniforme e mi hanno fatto bruciare tutte queste fotografie. Disse che lo avevano obbligato a distruggere senza nemmeno poterle guardare, ma la tentazione era stata troppo forte. Gettando lo sguardo su di uno aveva notato un UFO a livello del suolo. Poco dopo era stato colpito alla testa con il calcio di una pistola che gli provocò una cicatrice ben visibile sulla fronte. Cioè, sono disposti a tutto, pur di non far uscire la verità, sono disposti a tutto. Quando venne da me, era terrorizzato. Aggiunse che in quella foto l'UFO mostrava piccole protuberanze e sembrava appena eh, completato l'atterraggio. Impressionata da tutto quanto, cominciò a fare qualche domanda in giro. È incredibilmente difficile reperire questo genere di informazioni, ma in ogni caso sono riuscita a parlarne e a farne parlare chi ne sa, e alcuni ne sanno molto al riguardo. Si va di bene che non è qualcosa che si può fare alla luce del sole. Ho sempre ricevuto le testimonianze altrui in privato, in luoghi sicuri. Sapevo che molte delle persone con cui volevo parlare rivestivano dei ruoli chiave nell'organizzazione ed è per tale ragione che le ho sempre incontrate al di fuori del posto di lavoro. Andavamo a pranzo insieme e mi giuravano che se mai avessi fatto i loro nomi si sarebbero tutelati accusandomi di menzogne. La maggior parte dei testimoni è davvero terrorizzata. Io non lo sono altrettanto, probabilmente perché nessuno mi ha mai interrogata. A un certo punto però molte persone hanno cominciato a mettermi in guardia dicendomi che avrei dovuto smettere di parlarne, non ho mai ricevuto delle vere e proprie minacce, ma il messaggio mi è arrivato forte e chiaro. Come dichiarai in occasione della conferenza stampa del 1997, organizzata dal CSETI, per i membri del congresso, l'argomento mi ricordava per certi versi i tabù nei confronti del sesso, tutti lo conoscono ma non se ne parla mai apertamente in pubblico. Attendo di poter fornire ulteriori informazioni in sede di udienza congressuale, dove godrei di una certa protezione. Voglio parlare quando necessario in un certo contesto opportuno, perché soltanto in questo modo riuscirei ad ottenere risultati concreti. Non voglio che questi loschi figuri vadano in giro a tentare di far fuori i miei testimoni, o a intimorirli a tal punto da farli sparire dalla circolazione. Esattamente ciò che pare sia appena accaduto a uno di questi Quest'uomo aveva preso parte alle operazioni di quarantena a cui vengono sottoposti gli astronauti di ritorno dallo spazio. Si era trovato lì con loro durante gli interrogatori. Mi rivelò molto sulla missione di allunaggio e sulle testimonianze degli astronauti che avevano raccontato di essere stati inseguiti dai velivoli ET. Se non ricordo male, pare che ne avessero visti ben tre al momento dell'atterraggio. Avevano dato loro il nome di Codice Santa Claus, mi disse anche che gli astronauti volevano rivelare la loro esperienza ed erano stati minacciati. Avevano fatto firmare loro dichiarazioni di rinuncia per cui ogni violazione avrebbe comportato la loro revoca irreversibile della pensione. Ecco, quest'uomo è svanito nel nulla. Ho soltanto il suo nominativo e non riesco più a rintracciarlo. Quindi comprendiamo bene cosa sono disposti a fare questi signori. Capiamo bene cosa negli anni hanno fatto per evitare che la verità venisse fuori. Capiamo bene cosa hanno fatto per far sì che la gente iniziasse a pensare che tutto ciò che riguarda il mondo dell'ufologia sia una fandonia, sia una sciocchezza, sia una montatura, che sia fantascienza. E quindi hanno adeguatamente preparato le menti della collettività per non accettare, per non accogliere questo messaggio. Però vada bene, nel terzo millennio e proprio qualche giorno fa, un filmato della NASA pubblicamente dichiara che c'è una minaccia UFO, da che non hanno mai detto dell'esistenza e dei loro contatti, perché nel tempo si sono sviluppati rapporti e contatti con queste razze aliene, oggi parlano di una minaccia. Sarà perché vogliono preparare una nuova guerra e vogliono essere autorizzati ad attaccare anche a livello planetario, interplanetario, con armi di un certo tipo? La nostra mente deve attivarsi e iniziare a pensare a tutto questo. Bene, ci sono delle ulteriori verità, e vorrei andarle a vedere, perché gli astronauti non rilasciarono mai dichiarazioni in merito alla presenza di basi o creature extraterrestri osservate appunto durante la missione Apollo. Non l'hanno mai fatto, come diceva la testimonianza, perché? Perché ognuno dei testimoni fu silenziato attraverso minacce di morte, dirette o indirette, a quindi quelle che erano appunto eh, le persone care, i familiari, eh, le persone con le quali avevano avuto a che fare. Ed era già una eh, metodologia applicata nel tempo, perché esistevano all'interno de, dei fascicoli CIA ed FBI i casi di terminazione, ogni qualvolta qualcuno che lavorasse all'interno del sistema poteva diventare una minaccia, quindi far trapelare delle informazioni segrete che non dovevano venire fuori assolutamente entrava in un fascicolo come caso di terminazione e terminavano la sua vita e quella di tutti i suoi cari le persone con cui aveva avuto a che fare, in altre dirette in alcune dirette ho parlato di questi temi e dagli studi del dottor Greer eh, nel suo libro Verità nascoste, nel documentario che appunto ha prodotto eh, ci sono tantissime testimonianze e soprattutto tantissimi documenti desecretati nel tempo che oggi ci fanno capire quella che è la verità e quindi Armstrong stesso confessò eh, ad un membro del nostro team che in verità fu proibito agli umani di tornare sulla Luna. Inizialmente fu così, poi nel tempo è stato fatto di tutto, ma inizialmente da quella missione fu proibito di tornare. Cioè, out out, non tornate più perché alla prossima non vi aspettiamo in maniera pacifica, ma ovviamente faremo in modo che questo non accada. Perché mai? Perché mai tutto questo? Beh, perché chiaramente gli esseri umani eh, non hanno la loro consapevolezza. L'essere umano è l'unica razza eh, tra tutte che si fa la guerra. la Fa tra gli stessi esseri, cioè ci ammazziamo l'un con l'altro per il potere economico distruggiamo qualsiasi cosa intorno a noi ed è chiaro che con queste conoscenze, con questa consapevolezza di quello che c'è davvero intorno a noi, se si venisse in possesso di un potenziale così forte, così importante questo sarebbe deleterio e a contatto con razze aliene, non saremmo in grado di gestire le nostre emozioni ma come sempre l'essere umano fa attaccherebbe prima degli altri in maniera ovviamente eh, inadeguata e fuori da qualsiasi tipo di ragione logica. Quindi la loro consapevolezza è altamente superiore alla nostra eh, e quindi possono comprendere quelle che sono le nostre intenzioni, quelle che sono le nostre idee, quelle che sono i nostri pensieri. E a riguardo di questo tema voglio leggervi tre testimonianze chiare. La prima appunto, quella di, di Neil Armstrong, le intelligenze extraterrestri di cui stiamo parlando sono specie decisamente evolute, dotate di una consapevolezza superiore rispetto alla nostra ed è per questo che dovremmo riflettere non tanto sul loro modus operandi quanto sulla nostra condotta e sulle nostre intenzioni. Gli esseri umani mostrano un'indole fortemente inclinata alla xenofobia e alla violenza come ben testimoniano le reazioni agli incontri UFO da parte sia dei militari che dei civili. Occorre eradicare la nostra naturale predisposizione a considerare una minaccia tutto ciò che non comprendiamo o che sfugge al nostro controllo, ogni concezione del contatto con intelligenze extraterrestri filtrata esclusivamente attraverso le logiche dell'utilitarismo e del profitto personale deve essere abbandonata se le nostre azioni saranno mosse dal desiderio di raggirare gli ET e possessarsi delle loro tecnologie e risorse energetiche andremo incontro a un fallimento certo. Se ci approcceremo a queste civiltà in preda alla paura, all'ostilità e all'avidità e al sospetto, allora ogni nostro sforzo sarà vano, dice Armstrong. Non vi è alcun dubbio che le creature con cui ci troviamo, a che fare, siano in grado di leggere chiaramente le nostre intenzioni e le motivazioni che ci guidano, sia con mezzi convenzionali sia mediante la telepatia. Sanno discernere perfettamente la natura delle nostre iniziative. Il successo dell'interazione dipenderà dalla genuinità del nostro interesse scientifico, da quanto avremo a cuore la ricerca della verità, dall'altruismo, dall'abnegazione, della non belligeranza e della generosità. Sarà essenziale per il progresso della nostra specie la volontà di stabilire relazioni complementari pacifiche con gli extraterrestri. E vi chiedo, secondo voi in questo momento storico, con quello che sta accadendo, la vedete reale come possibilità? Io penso proprio di no, perché ancora si sta facendo guerra per cose assurde, per cose banali, per il potere economico, figuriamoci per il possesso di armi e di tecnologie altamente superiori a quanto noi stessi possiamo immaginare. In uno scenario simile, il requisito fondamentale per i nostri ricercatori e investigatori sarà dunque la purezza d'animo, prima ancora delle competenze, delle abilità tecniche e dell'interesse per le tecnologie a loro disposizione. L'elevazione e l'espansione di coscienza sono un imperativo categorico che trascende da tutto il resto. È sensato perciò asserire che un novellino animato da nobili intenzioni è provvisto soltanto di una semplice torcia abbia maggiori possibilità di stabilire interazioni con altre civiltà rispetto a un'agenzia governativa armata di avanzate tecnologie personale in quantità e milioni di dollari a disposizione ma mossa da scopi decisamente meno trasparenti per questa ragione anche un aborigeno seduto davanti a un falò potenzialmente in grado di intrattenere comunicazioni extraterrestri e contribuire alla scoperta della verità meglio di quanto possa fare un addetto ai lavori e qui rispondo alla domanda fatta mi dal pubblico nei giorni scorsi quando ho intervistato Zanfretta. Perché hanno scelto Zanfretta? Perché Piero Zanfretta è in contatto con questa razza? Perché, signori, Piero Zanfretta è una persona semplice, umile e che non ha secondi fini. Anzi, non vorrebbe neanche averle queste eh, informazioni, non vorrebbe questi contatti. Quindi hanno scelto una persona semplice, umile, animata da buone intenzioni. Perché, per chi conosce Piero, sa benissimo che una persona come lui e come lui tantissimi altri nel mondo sono le persone più adatte ad avere questo tipo di interazione per farla breve gli extraterrestri hanno deciso di vietarci ulteriori missioni lunari dice sempre armstrong poiché considerate una mera propagine di quel processo di corsa agli armamenti che caratterizzò la guerra fredda nonostante la genialità degli obiettivi di kennedy john fitzgerald kennedy è innegabile che il programma Apollo fosse stato lanciato in risposta a alla Sputnik, allo Sputnik sovietico, in sostanza, la Luna non fu nient'altro che l'ennesimo teatro di scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica, l'ennesima sfida sui fronti scientifico e militare tra le super, superpotenze nucleari. Quindi c'era dietro comunque una manipolazione importante eh, e soprattutto una corsa verso un obiettivo ben preciso. La verità è che da 40 anni a questa parte sono stati condotti contemporaneamente ben due programmi spaziali distinti, da un lato la NASA, costretta ad arrangiarsi con tecnologie missilistiche piuttosto obsolete, come fare il giro del mondo in bici, per intenderci. Dall'altro, dietro le quinte, il vero programma spaziale, una serie di progetti segreti finanziati da fondi neri, che poteva contare sulle tecnologie ricavate dall'ingegneria inversa, sui velivoli UFO abbattuti. Si trattava ad esempio di sistemi di propulsione antigravitazionale ad alto voltaggio, ovvero quel genere di mezzi in grado di riportare E.T. a casa. Abbiamo parlato varie volte nelle dirette, di tutto quello che è il sistema di retroingegneria, di tutto ciò che hanno strutturato, studiato, scoperto e utilizzato grazie a quelle navi recuperate dallo schianto di Roosevelt e ancora prima, perché ce ne sono state ancora prima, anche dallo stesso schianto avvenuto in Italia che Mussolini, eh, di cui Mussolini eh, regalò a Hitler eh, i velivoli recuperati. E lo stesso Hitler da quei velivoli già all'epoca realizzò delle navi si muovevano dei prototipi che si muovevano in assenza di gravità con i quali iniziò a fare delle missioni dopodiché si impossessò dell'antartide e portò tantissimi militari eccetera eccetera ancora oggi nasconde eh, un segreto importantissimo ancora oggi è una zona che è inavvicinabile sia dal punto di vista aereo sia dal punto di vista terra perché armato in tutti i modi possibili e immaginabili Sicuramente c'è qualcosa di importante, tante teorie, qui non abbiamo certezze, quindi non ve ne parlo, ma cercherò di essere abbastanza concreto con quello che sono i documenti che abbiamo portato di mano. Vi leggo una dichiarazione di Ben Rich. Ben Rich diceva, ribadisco quanto espresso nell'introduzione a questo libro ci sarà concesso di divenire una civiltà interplanetaria soltanto quando avremo dimostrato di essere una specie civile in grado di vivere in pace con i propri simili di rinunciare a qualsiasi attività bellica e determinata a esplorare il cosmo armato unicamente di uno spirito di pace universale. Una volta raggiunto questo traguardo, l'universo sarà pronto ad accoglierci a braccia aperte. Ed io vi dico personalmente, questo obiettivo lo vedo abbastanza lontano. Mi auguro che presto ci sia questo risveglio, tanto desiderato per portarci a raggiungere questa coscienza, questa consapevolezza. Per chiudere un'ultima testimonianza, quella di John Maynard, che eh, fu un analista dell'intelligence militare appunto per la DIA. Lui dice, sulla questione della militarizzazione dello spazio, penso non ci sia nulla da aggiungere al commento che fece un astronauta non appena mise piede sulla superficie lunare il giorno dopo lo sbarco. Hai ragione, sono già qui. Queste parole viaggiarono attraverso le onde radio. In molti riuscirono a registrarle, ma vennero naturalmente rimosse in fretta e furia dai nastri che da lì a poco sarebbero stati trasmessi pubblicamente quindi ciò che hanno trasmesso non era ciò che avevano realmente registrato mancavano dei pezzi quindi io penso che la considerazione finale da fare è appunto questa quanti pianeti sono abitati se la luna, il nostro satellite più vicino a noi ha comunque forme di vita da secoli e secoli perché per esserci basi e strutture architettoniche molto antiche Vuol dire che la vita su quel uh, pianeta, perché è il nostro satellite, ma se c'è vita è come un pianeta considerabile. Immaginiamo quello che ci avvolge. Noi siamo piccolissimi, siamo un piccolo pianeta in un sistema solare giovanissimo che fa parte di una galassia e quindi che fa parte a sua volta di 2.400 miliardi di galassie che sono solo quelle conosciute agli esseri umani attraverso i mezzi a propria disposizione. Immaginiamo quindi davvero cosa c'è intorno a noi. Sfatiamo il falso mito che è stato promulgato per anni e anni e anni e anni e torniamo all'essenza, torniamo a capire chi siamo, torniamo a capire cosa c'è davvero intorno a noi. Possiamo farlo solo con la vera informazione, uscendo fuori dagli schemi, abbandonando i mezzi di comunicazione di massa che vengono manipolati ogni giorno dalle potenze che vogliono gestire l'informazione e iniziando a ricercare in maniera oculata, a volte anche faticosa, la vera verità. Al prossimo video.